e gli vera, i la corriera invece i bus, par bus e i disan o, i disan evening quando sera, e spring le primavera invece as, as le il nostro ti porterò in America con l'aeroplano a Delica, farò mi macchina la strada Santa Sera, al pom invece art, art al vol di me, i chiaman heaven al paradiso, e smile alle al sorris. invece wow, wow al vol di Ti porterò in America con l'aeroplano a Delica, andrò ma vada, Las Vegas alla notte, sul fenomeno Perciò bisogna con l'aeroplano ad elica la la la la la la la la la la